Bene, allora, adesso vediamo il, il modo, diciamo il modo esatto che deve essere usato per tenere le ella roots durante una ricerca, in questo caso una ricerca aurifera, sui torrenti di montagna e anche sui fiumi. Naturalmente per fare questo tipo di ricerca dovete avere la posizione giusta perché altrimenti le l -roads o rimangono bloccate o non si chiuderebbero sopra l'emissione del campo generata da loro. Quindi la posizione e diciamo, il mantenimento delle l -roads sul sistema deve essere fatta in modo adeguato. Allora, le L-Roots hanno una conformazione particolare, praticamente è un pezzo di ottone, una barra di ottone da circa 3 mm, piegata a 90 gradi, però non è solo questo, la curva è importante è importante la lunghezza dove viene agganciata alla mano dell'operatore, è importante la barra di ricerca che è quella che naturalmente ci porta sopra il nostro obiettivo. Allora, la posizione in cui deve essere tenuta la LROTS deve essere eh, fatta in questo sistema. Allora. Il braccio deve essere messo a 90 gradi e mantenuto in linea, sempre in linea, altrimenti le aste o non si chiudono oppure non riuscite a catturare il campo emesso dall'oggetto, in questo caso l'oro, e quindi lo perdete. Bene, adesso eh, che abbiamo visto come usarle, possiamo vedere una tecnica particolare. Allora, le roads sono degli strumenti di ricerca usati da migliaia di anni. Ecco, queste naturalmente sono di fattura moderna. Eh, se avrò un po' di tempo vi farò vedere come venivano costruite in passato e la cosa è davvero davvero molto molto interessante. Allora, comunque, eh, ritornando a noi, adesso vediamo come effettuare la ricerca. Effettuando la ricerca per loro, in questo caso, le Ellarods devono essere posizionate con braccio a 90 gradi sul proprio corpo. E deve essere mantenuta questa posizione in ogni caso sia che voi facciate delle salite sia che voi facciate delle discese dovete cercare di mantenere in equilibrio il sistema vedete questo è molto importante perché se non viene mantenuto l'equilibrio le aste non riusciranno a catturare il campo. Se voi le tenete troppo alte, non riuscirete a fare nessuna ricerca. Se le tenete troppo basse, le aste non riusciranno naturalmente a chiudersi perché è una questione di peso dell'asta, è una questione di rotazione angolare ed è una questione anche di rilevamento del campo ecco in questo caso questa è la posizione ideale braccia a 90 gradi la posizione deve essere questa dovete calcolare dalla posizione di piegamento 1 2 3 questa è la posizione di apertura ecco le aste devono essere tenute all'incirca a questa distanza, però dovete mantenerle sempre alla distanza esatta, perché se voi le chiudete o le aprite di più, le aste quando si chiudono non vi danno la posizione ideale, quindi ripartendo 1, 2, 3, questa è la posizione di apertura e di operatività del sistema, quindi aprite le aste scansionate le aste come vedete si stabilizzano si chiudono esattamente sopra l'obiettivo dovete aspettare che si stabilizzino quando la croce diciamo è abbastanza stabile le chiudete vedete le chiudete bloccate le aste e andate giù, diretti, in verticale. Questo sarà il vostro punto di rilevamento, cioè quello in cui troverete l'oro. E lo troverete sempre al 100%. Ecco.